Mio padre nel dicembre 7 dicembre dell'84 viene assassinato dalla mafia perché solo per la colpa di essere cognato di Tommaso Buscetta. Noi non, non sapevamo nulla né... né di mafia né di altro, lavoravamo del nostro lavoro. e Ci eravamo salutati con mio padre davanti alla fabbrica perché lui tornava subito a casa e io facevo un giro. Mi avvio verso casa dopo aver fatto tutto quello che dovevo. E mi trovo un cordone davanti, poco prima di arrivare nel palazzo dove abitavamo, mi trovo un cordone di, di polizia, vigili urbani, carabinieri, insomma c'era di tutto e di più. E a quel punto mi, mh, cerco di, di, di, di farmi spazio, di guardare e a distanza non molto ravvicinata mh, vidi i piedi, erano i piedi di mio padre. Confondibile. E, e l'ultima cosa che mi ricordo di mio padre sono i piedi perché l'unica cosa che veniva fuori da quel lenzuolo che tragicamente lo copriva. Con mio padre c'era un, un rapporto quasi fraterno, io sono l'ultimo di cinque figli, il più piccolo. Io ho quattro sorelle quindi eh, ero un po', un po il, il gingilino di papà, ecco, ero sempre attaccato a papà, ero sempre dietro papà. Papà credeva tantissimo in me perché da padre, da buon padre siciliano e quindi è legato tantissimo al suo lavoro, era convinto appunto che io potessi essere quella continuità che lui sperava da sempre. Una cosa che mi ha insegnato fondamentale la parola diceva che tutto, anche la, la, la mosca che purtroppo incappava a battere il parabrezza quando viaggiavamo, era un sangrileggio che morisse perché era una creatura di Dio, quindi... Se, se era nata, sicuramente aveva avuto uno scopo nella vita di esserci. Papà per me era più un angelo custode. Ecco. Papà era, eh, era il mio riferimento, era, era, era il, il modello d'uomo da seguire. Era, per me era tutto. Insomma. Lui viveva per i suoi figli. E per la sua azienda. L'azienda è nata nel 1951, mio padre iniziò con un forno che non era un forno elettrico, mio padre incominciò con un forno a carbone. Eravamo veramente, era un'azienda leader nel settore in tutta Italia, eravamo conosciuti dappertutto e stimati soprattutto. Il nostro è un prodotto artigianale, noi avevamo 15 dipendenti prima che morisse mio padre, l'indomani alla morte di mio padre non è venuto neanche uno più a lavorare. Io sto cercando di continuarla in mezzo a questo mare mosso proprio e, e spero di farla continuare anche ai miei figli. Il nonno Pietro per loro è un modello di, di, di, di personalità, è un modello di onestà ed è un modello di, di, di, di perseveranza nel lavoro. Nonostante eh, la gente ci desse il consiglio di andare via, io sono abituato a pensare che chi ha ragione di se stesso non, non fugge a nulla perché non ha nulla da, da cui fuggire.